Ciao ragazzi, prima di iniziare con questo video in cui vi farò vedere una cerimonia veramente bella, bellissima vi pregherei di lasciare un mi piace e commentare questo video se volete altri video su questa tipologia questi sono dei video che ho realizzato nel sud del Giappone in collaborazione con il governo giapponese sono stato davvero onoratissimo che mi hanno invitato di nuovo come ambasciatore diciamo per farvi vedere le bellezze di questi luoghi questa è stata davvero una delle giornate più belle che ho mai vissuto in Giappone mi sono davvero catapultato nella cultura giapponese e ci terrei proprio che anche voi riuscite a gustarvi queste meraviglie di questo paese. Durante questo viaggio che ho fatto a Fukuoka sono stato in due luoghi sacri religiosi veramente importanti e ho assistito in uno alla cerimonia di Kyosui Noen mentre nell'altro ho addirittura ricevuto una benedizione. Vi farò anche conoscere il sindaco del la città che mi ha ospitato e mi hanno portato addirittura a vedere dove vive un sacerdote ragazzi mi sono sentito quasi a disagio ma veramente emozionato che mi hanno permesso di realizzare questa cosa quindi davvero spero che vi piacerà perché non capita a tutti di vedere questi luoghi è stata davvero la prima volta in più di dieci anni che ho vissuto in Giappone quindi ragazzi davvero divertitevi prima che inizi questo video vorrei darvi alcune nozioni culturali su che cos'è la cerimonia che andremo a vedere che è la cerimonia del Kyosui Noen. tra l'altro questa cerimonia arriva direttamente dalla Cina in realtà in tempi davvero antichi infatti il Giappone l'ha adottata Già Durante l'epoca Kofun, quindi 1500 anni fa Anche se ci sono alcuni testi che dicono che eh, si è iniziato a fare questa cerimonia Durante il periodo Heian, 500 anni dopo Comunque praticamente questa cerimonia sarebbe una specie di gioco Che faceva la nobiltà dell'epoca E i partecipanti devono praticamente comporre dei versi di queste poesie Che si chiamano Tanka Tanka vorrei dire proprio piccola poesia praticamente Quindi sono dei versi molto brevi e delle composizioni poetiche molto corte accanto ad un ruscello. In questo ruscello, vedrete anche nel video, c'è questa tazza che praticamente galleggia e mentre si sposta i vari poeti devono cimentarsi a scrivere una poesia. Questa tazza è piena di sakè. Quando compare praticamente questa tazza davanti al, al poeta, ci si aspetta che lui lo beva come celebrazione del componimento di questa poesia. Ma in ogni caso lo deve bere anche se non riesce a comporla. La cosa che mi è piaciuta di più di questa cerimonia è che hanno indossato i vestiti proprio della nobiltà del periodo Heian Quindi è stata veramente una festa di colori Veramente meravigliosa Tra l'altro accompagnata dalla musica Che potrete ascoltare in questo video Quindi davvero buona visione E ditemi se volete altri video di questo genere So che quando faccio video di viaggio Solitamente vengono visti meno Ma davvero ci tengo proprio che guardate questo video Perché a me ha lasciato assolutamente senza parole poter partecipare poi il fatto che mi hanno permesso di andare così vicino non lo so vabbè ragazzi io vi consiglio di vederlo questo video se amate il Giappone davvero non vi deluderà quindi buona visione buongiorno ecco la mia colazione ho preso un'insalata del brioche e dei laici un po' di yogurt con la frutta di stagione un caffè al latte questo che dovrebbe essere un frullato pieno di vitamine un succo d'arancia dovete sapere che questo è un multivitaminico che tutti i bambini si bevono prima di andare a scuola quindi me lo prendo anch'io ricordatevi di mixarlo bene per finire riso e zuppa di miso oggi è il 3 marzo la festa di Hinamatsuri Quindi andremo a vedere una festa bellissima Vedete questo fiore di Ume? Questo è proprio il simbolo di questo santuario Che è davvero uno spettacolo Guardate E dovete sapere che quando vedete queste linee sul muro In base alla classe ci sono più o meno linee 5 sono le persone più high class possibili E poi man mano si va a scendere 4, 3 eccetera eccetera Mi piace moltissimo come in Giappone anche le cose più semplici Hanno in realtà un significato molto profondo Questo è proprio il fiore simbolo di questo santuario Santuario. Questo è per purificarsi Koinobori eh? Guardate questo temple è strapieno di mucche E si dice che se la tocchi sulla testa Diventerai più intelligente Se invece gli toccate le orecchie Le orecchie vi funzioneranno meglio E se invece toccate gli occhi Avrete una vista migliore E qui di solito tocchi le parti Che vorresti migliorare di te stesso <ride> E lei l'ha toccato sul naso Così magari le passa l'allergia Adesso che ci sono i pollini Queste le avrete viste in molti posti in Giappone. Queste sono chiamate A, questa è A, e l'altra invece, quella dall'altra parte, si chiama M. E praticamente sarebbero la nascita e la morte. Quindi vorrebbe dire tutto il corso della vita qui dentro succede. E poi vedete questo? Questo viene messo prima di una zona sacra. Infatti, stiamo per entrare proprio nel centro di questo santuario. Queste bianche rappresentano i fulmini, mentre le altre rappresentano la pioggia. Bene, ragazzi, ho preso un Mikuji che è anche un Mamori. Quindi vediamo un po' se mi porta. Un po' fortuna. Vediamo che cosa mi è uscito nel mio mikuji. Scopriamo che cosa c'è dentro. Vediamo se c'è un po' di fortuna. Questo vuol dire che nel futuro avrò tanta fortuna. Speriamo. Ragazzi, voi avevate mai visto la Coca-Cola lime? Non demiru. Proviamo la Coca Cola lime, no. carbonara? Carbonara! E per pranzo andiamo a mangiare qui un hamburger, è arrivato il momento del pranzetto. Nanita a vedere no? zaifu baga Guardate che buono che sembra zaifu Baga Se venite qua provatelo assolutamente Sembra buonissimo Guardate che roba Niente io dieta E ragazzi guardate che foto canina che ho fatto Adesso la posto su Instagram Se ancora non mi seguite correte a farlo E ragazzi ci siamo presi un Ichigo Daifuku Che è famosissimo qui sta per iniziare il festival guardate che spettacolo qui tra poco inizierà la Matsuri il festival giapponese E dopo essere andate al Kyokusui Noen Adesso ci spostiamo in un altro santuario Shintoista che è chiamato ke. deve essere veramente bello E faranno una cerimonia proprio per noi Non posso riprendere tutto anche se Ho il permesso per fare le riprese Però alcune cose preferisco non riprenderle Perché lo shintoismo è comunque una religione E è giusto rispettare Quando ci sono dei rituali importanti così Mi sento davvero emozionato Di poter essere qui Vedete qui bisogna scrivere il nome, l'indirizzo eccetera, eccetera. E poi qui sotto Onega e, Goto, e quindi praticamente si chiederà un desiderio che ci venga avverato Io ho scelto questo Adesso lo scrivo sì. E poi dopo andiamo a fare il rituale Adesso seguiamo il monaco che ci spiegherà tutto il rituale Ci dirà anche dove possiamo fare le riprese E dove invece non si può Perché magari è zona un pochino troppo sacra Ecco qui, adesso entriamo qui un inchino davanti al Tori. Ecco ragazzi che siamo quasi all'entrata di questo Miyagi che Guardate che meraviglia, stiamo per entrare. Qua ci sono i fiori dell'albero di pesco, perché oggi come vi ho detto è Hinamatsuri, quindi è la giornata delle ragazze. Qui c'è il fiore di ciliegio che è già in piena fioritura ed è bellissimo. Guardate... Questo è per separare il mondo di noi esseri umani da quello delle divinità Non lo so voi ma questa è la prima volta che mi è capitato di vedere l'interno di un santuario È un'esperienza mistica troppo interessante Secondo me siete anche fortunati voi a essere qui a poterlo vedere con me e assistere a questo evento Questo è uno dei tesori nazionali ci sono molte storie riguardo la storia del Giappone e una dice che il Giappone è nato proprio a Kyushu. Di solito in questa stagione dal primo portale, quello che avete visto all'entrata del tempio, fino a quello vicino al mare, ci sarebbe questa via della luce, Hikari cari nomici, che attraversa tutta questa strada. Oggi purtroppo c'è brutto tempo quindi non si vede, però in teoria si potrebbe vedere e arriva dritta fino al mare. Guardate che spettacolo questo posto. Ragazzi, mi trovo all'interno del Miagidake e tra poco andrò a incontrare il monaco che mi farà un rituale. Ci vediamo dopo la benedizione. <sussurra> <sussurra> abbiamo anche conosciuto il sindaco della città di Fukutsushi che onore davvero e adesso prendiamo una candela che sta per iniziare il rituale la luce qui quando c'è il tramonto dovrebbe cadere, fare una linea retta che va fino laggiù, vedete dove c'è quell'altro tori e arriverebbe direttamente al mare, quando questo succede noi abbiamo la nostra candela che terremo accesa, poi lo portiamo nel main hall, quindi nel honden laggiù, perché la vita va avanti in Giappone l'alba significa la vita mentre il tramonto significa la morte è arrivato il momento di accendere la candela adesso devo un po' coprirla con due mani perché c'è un po' di vento Che esperienza magnifica. E oggi a cena andiamo in un tipo di ristoranti giapponesi che sono questi Yatai, che sono questi specie di ristoranti dove ci si sta in 3-4 e si mangia un po' all'aperto dentro questi tendoni. Oggi c'è la pioggia, quindi diciamo che non è la giornata migliore per mangiare qui. È arrivato il momento della cena, Yatai! <ride> Guardate che meraviglia! Un posto più tipico di così a Fukuoka non lo potevamo trovare. Kampai. Kampai. Kampai. Alla salute ragazzi Sono arrivati anche gli yakitori Guardate che mega pezzo di mentaico Queste sono eh, le uova del pesce tara È arrivato anche il ramen Peppe -pe -pe. Ragazzi oggi dieta Wow Sono arrivati anche gli spiedini con la lingua Ragazzi momento del drink Per la chiusura di questo viaggio Campai Campai Si finisce così la giornata di oggi, spero che il video vi sia piaciuto, scrivetemi nei commenti qual è stata la vostra parte preferita Io vado a nanna, un abbraccione a tutti, alla prossima, ciao! Spero che vi siate divertiti a vedere questo video, per me è stata un'esperienza davvero mistica Quindi davvero ringrazio il governo giapponese per avermi fatto assistere a questa cerimonia e anche avermi dato la possibilità di entrare in contatto anche con questi personaggi religiosi e anche politici di eh, Fukuoka grazie davvero è stata un'esperienza senza precedenti quindi spero che vi sia piaciuto questo video vi lascio qui una playlist con tutti i miei video di viaggi che ho fatto nel sud del Giappone quindi se ve ne siete persi qualcuno andatevelo a vedere ciao